ciao a tutti in questo video vedremo come utilizzare le eh, cosiddette immagini incorporate nel programma QGIS o altrimenti dette immagini embedded eh, vedremo come utilizzare queste immagini all'interno di QGIS stesso cioè queste icone che vediamo qua tutte queste icone o se andiamo non so, nel compositore di stampa ci saranno altre icone queste icone li possiamo utilizzare all'interno di QG stesso, quindi li possiamo richiamare ed utilizzarle in modo molto veloce e, e rapido. Andiamo a vedere come. Allora, supponiamo di... Eh, vedete qua io ho caricato l'Italia, e mh, di quest'Italia, se vado un attimino su Processing e vado ad estrarre i centroidi, così per farvi un esempio veloce, estraghi i centroidi, ok siamo qua spengo un attimino uh, l'italia qua ci sono i centroidi ora, se vado a tematizzare i centroidi vado su centroidi e vado a tematizzare eh, tramite per esempio il simbolo svg io ora voglio utilizzare una icona un po particolare io qua guardate che c'è qua vado ad incollare ora naturalmente vi dirò dove vado a prenderle queste vedete sono andato a prendere l'orologio che questa icona qua pannello controllo se vedete qua anzi forse non si vede lo facciamo un attimino più grande vedete io questa stessa icona qua l'ho utilizzata qua l'ho appena richiamata ed è questo il percorso naturalmente questo lo posso fare qua quindi posso richiamare questo svg questa stessa immagine la potrei utilizzare, non so, nella, nelle decorazioni immagini invece di utilizzare questa. Vedete, c'è un percorso C due punti. Di conseguenza, se io voglio passare a un amico il progetto, devo anche allegare questa immagine. Mentre con le immagini embedded, cioè con le immagini incorporate, non devo passare nulla perché sono delle come vedete qua, immagini che si trovano già all'interno di QGIS. Ed ecco qua. Posso fare la stessa cosa se nel computer di stampa di QGIS, crea. Ok? Non so, qua voglio aggiungere un'immagine, una qualsiasi immagine, qua, ok? Come vedete qua ho la possibilità immagine SVG o raster, lo lascio raster e qua incollo lo stesso simbolo. Ok? Quindi vediamo dove innanzitutto andare a trovare queste immagini o meglio, eh, QGIS già lo sa quali sono, però andiamo a vedere mh, se troviamo un elenco di tutte queste immagini queste immagini grazie al, a Giulio Fattori, perché ho detto questa mia idea a lui e lui mh, molto velocemente eh, ha scoperto questo link questo link dove c'è tutto l'elenco delle immagini embedded cioè delle immagini incorporate all'interno di QGIS se notate, questa è la famosa X, la croce, la X rossa, che si utilizza nel compositore di stampe di QGIS quando, non so, un'immagine viene manca, ok? Quindi come che si fa? Basta andare qua, copiare questo link qua, copia. Se ritorno in QGIS, invece di questa, guardate qua, subito lo incollo, ho la X, ok? Oppure, non so, voglio la bandiera italiana eccola qua quindi vado a copiare questo link sono tutti svg contro copia torno qua in gugis seleziono questo se da qua e lo vado a incollare qua e c'è la bandiera italiana ok quindi come vedete qua in questo sito c'è la lingua di tutte ripeto le gli svg embedded quindi incorporate ed è anche suddiviso sono tutte quelle, quelle del compositore. Qui ci sono tutte le icone che possiamo utilizzare, vedete, sono tutte le icone già presenti, ripeto, in QGIS appena le installiamo. splash screen ci sono quelle del dev, poi ci sono quelle di default. Vedete se quasi riconoscono, sono tutte le icone che si, vengono utilizzate. Queste sono il compositore di stampe, come vedete, sono tutte le icone presenti in QGIS ok se potremmo utilizzare le frecce avanti e indietro vediamo questa questa qua com, la potrei utilizzare per esempio come icona in un'azione questa qua vado a copiare questa ops questa freccia copia ops non l'ho copiata tutta copia non so vado in qgis se vi ricordate per creare un'azione eh, eravamo qua questo lo chiudo vado a creare un'azione eh, qua sul centroide non mi interessa tanto per adesso creare un'azione che funzioni quanto il fatto di far vedere azione mia io qua nelle icone ctrl v ci metto qua no, non ho copiato i due punti iniziali due punti iniziali ok qua ci metto toto ok qua metto una qualsiasi cosa non è importante ripeto che funzioni l'azione quando il fatto di fare vedere appunto l'iconcine ecco qua, vedete quali con la freccia sia qua che nell'azione stessa se io vado qua ora vedete c'è totò con la freccia che ho scelto io ok e, e così via quindi tutte queste icone che trovate qua mesh, vedete posso utilizzare tranquillamente in QGIS ok niente volevo solamente farvi notare questo ciao e alla prossima